Ciao a tutti! Oggi prepareremo la ciambella golosa con glassa al caffè. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono: uova, burro morbido, zucchero semolato, latte, caffè solubile, cacao amaro, caffè ristretto espresso, farina di tipo 00, sale, lievito per dolci, vanillina. Per la glassa al caffè, caffè espresso, zucchero semolato. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il burro. Lo zucchero. Il sale. E la vanillina ed azioniamo il bimbi per 3 minuti a velocità 3 aggiungere le uova il latte E facciamo amalgamare per due minuti a velocità 3. Aggiungere la farina, il lievito ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 5 aggiungere il cacao amaro il caffè solubile e il caffè espresso ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 5 il composto è pronto versiamolo in uno stampo da 24 cm ben imburrato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 Ed azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 4. La glassa è pronta, Trasversiamola sulla torta. Se dovesse risultare troppo densa, aggiungere un altro po' di caffè sempre caldo. Ciambella golosa con glassa al caffè. Grazie e alla prossima ricetta!